Ciao a tutti amici di Dandu, siccome sta iniziando il freddo, oggi parleremo di ghiaccio. No, non è un argomento così noioso come si possa pensare, ma invece è molto interessante. Oggi sono in compagnia con Marco e parleremo di ghiaccio, quello bello, quello, eh, quello normale e noioso, e il ghiaccio con le cose dentro, quindi super personalizzato come lo volete voi. Ciao Marco! Buongiorno a tutti. Bene ragazzi, accendiamo l'immaginazione e partiamo! <SIL essay> Allora Marco, eh, ma per fare il ghiaccio non basterebbe semplicemente prendere l'acqua, la metti dentro gli stampini, la metti in freezer, freezer? Cioè, non, non funziona così? Ma diciamo, quello l'abbiamo fatto tutti a casa direi. Dopo anche io pensavo fosse così, poi dopo alla fine è stata un'evoluzione. Un quindi ci sono macchinari diversi che tengono in movimento l'acqua e in più raffreddano, quindi ti porta al congelamento, E poi soprattutto grazie alla purezza dell'acqua, il ghiaccio più limpido e poi dopo puoi inserirci quello che vuoi in base al congelamento. Ah, perché eh, ho visto che il vostro ghiaccio comunque non è il ghiaccio che faccio io a casa, nei, come si chiamano i qui, gli stampini, gli stampini, sì. gli stampini, di tutte le forme, io ho le forme con le stelline, mm -hmm. e, però non è trasparente come il vostro, quindi voi avete, cioè, mi avete detto il movimento che lo rende così... Beh, il movimento aiuta al congelamento, soprattutto dopo grazie alla purezza, in realtà. La ah, purezza dell'acqua. Quindi non ci sono tutte quelle cricoline. Esatto, no, perché popolizia. è super filtrata, c'è il trattamento osmotico, questo macchinario che ti toglie tutti i residui, tutto il calcare possibile, e tu hai acqua perfetta. Ah, ok, al 100%. quindi comunque anche dopo le cocktail è più igienico. È sì, molto certo, bene. poi dopo, beh, dopo vedi che si ghiaccia, perché vedi, si ghiaccia fino al midollo, e non ci sono dei residui quindi... Ah ok, quindi niente, eh. pensavo fosse così semplice, invece è anche più complicato di... Sono cioè, cose che ti dico, guarda, io alla fine prima di iniziare per lavorare per Fred eh, mh, erano cose che sapevo e non sapevo, poi dopo sono tutte cose che scopri con la pratica, con, eh, cioè, facendo nuovi lavori, eh, sì. mh, ci, ci sta a conoscerle così alla fine. Cioè, sì. ma, eh... Quindi adesso questo è il mio compito, <ride> illustrare... Eh. Chi è Fred? Fred è, chi è freddo? Freddo <ride> questa, questa azienda di Arcito di Scandiano che dal 2016 ad oggi produce ghiaccio alimentare in più le, anche delle forme più stravaganti e dove ci stiamo divertendo un sacco. Infatti, bah. con matrimonio abbiamo congelato una, una fede nuziale, eh, cioè le fede nuziali cioè, quindi è arrivato lì sull'altare. con È eh, stato fatto uno scherzo. Tipo. È bello perché si <ride> Beh, va. Che è preso malissimo perché è già agitatissimo. Secondo me era. Il sì, sì esatto, erano ah, stati simpatici, Devo ammettere eh, che… È stato, un bel... è stato molto carino secondo me. E... Ma io allora Fred, l'ho chiamate così perché il ghiaccio il è Fred. Esatto, di... è... carino questo. <ride> no, conta che è molto il termine dialettale. alla fine è perfetto perché c'è Fred, Fred in dialetto. È... Ah, infatti, molto Su quello è molto carino. Ma voi potete ghiacciare veramente qualunque cosa? Quindi, cioè, sì, noi possiamo veramente viaggiare qualunque cosa. cose, tanto è ovvio che in base alla, alla grandezza, perché non C'è solo un limite di grandezza massima, sì, non minima. Sì, perché adesso c'è, cioè, abbiamo questi macchinari che fanno un cubo gigante, capito, quindi dopo, però non è che possiamo, o li unisci per fare una cosa più grossa, se no devi... hai una grandezza massima, sì, tipo, cioè, con la lampada lì la puoi, la puoi congelare. Davvero? Ma, tipo, questa qua, possiamo congelarla? Certo che possiamo congelare. Si può ehm. congelare. Sì, sì. Quindi la prossima volta ce la porti congelata. La porto congelata. La è una promessa, eh? l'ha detto. eh. Cioè, Quindi la prossima volta, ragazzi, vedremo una lampadina congelata. La nostra lampadina. Adesso rimettiamo alla sua posta. E la cosa più strana che avete congelato. Ne avete congelato un sacco, visto che avete fatto un sacco di, di, di prove, esperimenti. Stiamo facendo tante prove in base, perché dopo vogliamo collegare un po' anche... Troverò a po un il limite. Poi, pubblicità sui social, esempi tipo mh, la, la rosa congelata, l'abbiamo collegata alla bella e alla bestia. Ah, bellissimo! Esempi, quelle ah, piccole bello. cose lì, la eh, prima cosa che mi è venuta in mente, proprio, però è, è furbino perché riesce a dare un, un collegamento. Cioè, abbiamo fatto la ghianda congelata per l'era ah, glaciale. Quella di scratch Esatto, poi abbiamo fatto una meme sul, sul Titanic che è piaciuta. Quindi... <ride> adesso vi entri a delle idee un po' più sceme eh, ah, infatti, perché comunque è anche col ghiaccio eh, come si chiamava, il pupazzo di Frozen Olaf, Olaf. ci sarà anche lui come protagonista sì, sicuramente lo eh. da qualche parte lo, arriverà arriverà ci stiamo lavorando e, no però è bello perché il fatto che si possa veramente congelare qualunque cosa che rimanga lì fermo e immobile proprio come ma dopo il ghiaccio lo devi mettere per forza nel cocktail? Cioè io penso al ghiaccio come cocktail, no? Beh sì, il ghiaccio alimentare lo pensi come il ghiaccio per i cocktail, però anche, cioè... Lo puoi usare da qualunque puoi parte. Puoi usare ovunque, esatto, diversi tipi di ghiaccio, quindi come adesso stiamo parlando di questo cubo gigante, poi torniamo a parlare anche del classico cubetto, che è un cubetto pieno fino al midollo, congelato proprio alla perfezione, e vedi, tipo, adesso stiamo facendo un'altra cosa stiamo facendo, è prendere fare il paragone tra il nostro ghiaccio e il ghiaccio, una pubblicità anni 90, tipo, sai? Ah, sì, infatti. Io... Eh, abbiamo fatto delle prove, tipo, non so, dobbiamo farlo meglio, però è, è perfetto, perché vedi proprio che dura, dura molto di più. Ho visto che fate anche dei bicchierini, Si possono fare i bicchierini… Sì, penso che quelle sono quelle cose che nascono… Beh, sono bellissime. È nato, tipo, mh, qualche anno fa, per un errore della macchina e quindi dopo è venuto fuori questo bicchiere ah, avrà fatto una bolla una sì bolla esatto di... c'è stato tipo un errore tra il congelamento, il congelamento e nel movimento quindi è venuto fuori questa cosa qua. Allora, <ride> e poi hanno rimpostato. voglio di nuovo eh, quell'errore lì idea, è, è, è un'idea carina proprio perché puoi usarla come per servire un caffè freddo puoi servire un aperitivo il classico shottino, un che, che... amaro cioè è una cosa vi, che dà un tocco in più al locale ah, è bello Quindi, cavolo si eh se sì, sì, uno cioè, gli amari tipo, quando vai al ristorante in molti posti te li offrono dico però, eh, però magari se uno ti dice l'amaro non è offerto però sai cioè, ti dà il bicchierino ghiacciato eh, però è bello perché è un comunque tocco in più. Esatto, c'è cioè, qualcosa che ti che... differenzia, sono quelle cose che secondo me ne parli in giro, perché se io dovessi andare in un bar, mi dovessero servire un bicchiere un amaro, quello che è, quello che è dentro un bicchierino ghiacciato, lo paghi lo... volentieri anche 6 lo euro, lo paghi volentieri 6 euro e poi gli dico, guarda, eh, sai che sono andato là e ti danno il bicchierino ghiacciato? Ci sono, sono parole. A... Eh, esatto, ci sono a volte che tu vai in, in alcuni locali per una, per una particolarità. Quindi questa cosa qua credo che sia bello. Poi è bello anche il fatto che ci si, col, che ci si arrivi con, eh, con l'errore perché dimostra sempre il fatto che spesso sbagliare è una cosa utile per scoprire certo, cose nuove. Certo. E, ma tu dicevi che per fare il ghiaccio avete questa oscillazione dell'acqua e la purezza. E siccome il vostro, per fare i cubi giganteschi. Per fare i cubi diciamo. giganteschi. Ma perché ho visto anche la vostra pubblicità dove il vostro ghiaccio comunque... È, Statisticamente dura proprio di più sì. ma usate tutti la stessa tecnica o c'è un qualcosa di top secret beh no, no, no per fare il ghiaccio alimentare c'è questa macchina che si chiama è un'azienda giapponese che chiama Shizaki che fa proprio questo ghiaccio più puro in base grazie a come ti dicevo alla purezza dell'acqua e poi dopo il cubo è congelato fino al midollo perché, perché dura di più perché è proprio pieno ah. perché se tu guardi gli altri cubi che li chiamano cubi non sono cubi di ghiaccio sono tipo il ditale da sarta o la campana. Sì, che, che, lo, sono che usano, usa, quelli che vedi nel bar, che ogni tanto si quelli scaricano. Sì, esatto, poi dopo, ma vedi la differenza. Se tu fai una prova con un cocktail fatto con quel ghiaccio a campana e il nostro ghiaccio. Cioè, il ghiaccio a campana come fanno a farlo? Questo te lo dico onestamente, sì. non lo so. Cioè, sempre una forma di, cioè, in realtà sarà una forma di una macchina, imposti la forma, ah, okay. però cioè, ne produci di più. Perché ci metti comunque meno, perché a riempire un cubetto ci metti molto di più. Okay. Fai una roba così, ho una gittata che butta fuori. Quindi... Però sono macchine che noi non trattiamo. Quindi... Ah, vabbè, dopo l'importante è sapere che... che duri di più. No, poi dopo è perché adesso, adesso la gente comincia a capire l'importanza. Perché il ghiaccio è l'ingrediente numero uno, dei cocktail, non, il primo: cioè, tu senza ghiaccio non fai cocktail, eh? No, no, no, fa E poi una cosa che. Cara, usiamo questa intervista per sfatare un mito che la gente. Sarebbe meglio smettesse di chiedere mettimi poco ghiaccio così me ne metti di più. Perché ti dico un segreto: tanto poco ghiaccio la dose alcolica è la stessa. Eh, perché. Immagino che puoi e se c'è tanto ghiaccio si mantiene di più. Se ce n'è meno di ghiaccio si annacqua prima. Ah, perché giustamente. E molta gente dice: Mettimi poco ghiaccio perché mi si annacqua. Se no, è il contrario: eh. più ghiaccio ti mantiene la temperatura e non si annacqua. In ah, sì. Invece, se tu metti poco ghiaccio, si infatti preghi. quando d'estate bevi soprattutto d'estate bevi un cocktail tu vedi che sei fuori a berlo è sempre uguale tu lo continui a bere è sempre, be è sempre lì tu dici oh, finito dopo un po' e basta perché ti bevi un tot di, di cocktail e il doppio di, di acqua quindi se il ghiaccio è buono è importante perché comunque non te lo annacqua, acqua quindi non ti cambia il, il sapore esatto, del cocktail esatto e tu bevi sempre eh, una, non bevi dell'acqua È quello è molto molto importante ehm, io ti ho conosciuto perché facevi il barista. Quindi eh, è bello questa parte qua, il, la storia di Marco, che è passato da fare il barista a comunque promuovere questa, questa azienda di, di ghiaccio perché... Mi raccontavi che adesso hai una bella esperienza nel campo dei crocchi, quindi dovessi essere sincero, veramente bravo a fare da davvero. Long Island, se... buono, Long Island. Mi Mamma piazza, mia, me. andavano sempre da lui a prendere il Long Island perché era. Fai anche qualche sciottino ogni tanto. Eh, però lì c'era il bicchiere ghiacciato, guarda se non me l'avessi proposto ci... l'avrei preso volentieri. E no, la, la passione per il cocktail è una cosa meravigliosa, è il fatto che ne capisca l'importanza del ghiaccio, è, è data solo da questa. Da, da questa sua esperienza, quindi è proprio un, una, una cosa che dice non per lavoro, quindi ah il ghiaccio è importante perché lavoro in questa azienda qua, perché comunque hai studiato e lavorato in un settore dove ti ha portato direttamente. Ho lavorato in un così. locale per degli anni e ho, sempre, ho, con, dove ho conosciuto questa azienda, quindi ho avuto la fortuna di lavorare con loro e quando lavori con il loro ghiaccio non torni più indietro, poi dopo adesso ho sposato la loro causa perché cioè, di base il ghiaccio è migliore che c'è in circolazione, poi ti dico, non è che sono andato a vendere delle valvole, capito? Cioè, senta sì. come va bene. Quindi, alla fine, conosco bene questo prodotto. Per me è il migliore che c'è in circolazione e non ha uguali. Quindi, veramente, infatti, spero vivamente che la gente capisca l'importanza di quanto è importante. Quindi, io chiedo a tutto il nostro pubblico di smettere di chiedere ai baristi, datemi, più ghiaccio, datemi meno ghiaccio perché... Eh, mi annappate il cocktail, e eh, perché mi mettete meno al base alcolica, ve lo dice non solo uno che vede il ghiaccio, ma uno che eh, ha fatto quindi, il barista. Poi aspetta, voglio anche aprire questa parentesi qua. È sbagliato chiamare barista perché saresti bartender, giusto? O cioè che te lo dico cioè onestamente, questa... non ci ho mai capito nulla. Perché, cioè perché dicono il barista è quello, barista che, piccolo, quello che fa il caffè? Dicono ah, sì, anche a scuola l'alberghiero me l'hanno sempre detto: il barista è quello che fa la mattina, il barman è quello che fa la sera, poi è venuto fuori il bartender che dopo è, è figo il... dire quindi alla fine ti davi un po' un'etichetta. Un ma così. volta no, l'ho detto a un, a un barista, gli ho detto una cosa del genere: se, se l'era presa tantissimo, gli ho detto bartender, scusami, bartender. Sì, Io, bartender, eh, siamo facendo un casino, eh, vabbè, per, per maloso, scusami, magari chiamare. Un tecnico, no, sono ingegnere. <ride> va bene, va bene, scusami, e poi eh, sempre controllando un po' sul vostro sito, visto che eh, fate tantissime forme, cioè non, non c'è solo il classico cubo. Ho visto uno che era a forma di gianduiotto, no, come si chiama? Quel cioccolatino. Eh, si, sì, eh, a forma di. Beh, sì. io lo chiamo il lingotto. Ti, ti. Lingotto. Sì, sì, loro sono... lo chiamano in realtà si chiama eh, parallelepipedo Ok, però in realtà eh, a me piace proprio perché è un lingotto poi dopo. Poi è bello che se ti fai uno, stamp un, uno stampino di un timbro di ottone, lo appoggi sul ghiaccio e viene la forma perfetta. Ma devi scaldare il timbro? No, perché fa a contatto proprio, freddo con l'ottone, che è una temperatura diversa. Ah, figo. Bellissimo. Infatti, dopo, allora, quindi ci puoi mettere il marchio che vuoi, dopo esatto, esatto. Eh, questa cosa qua ve ne occupate sempre che vuoi? Possiamo, abbiamo la possibilità, sì, sì, sì. Ah, oh, bellissimo. Quindi ognuno… Beh, è bellissimo, quindi avere un locale con il proprio ghiaccio… È, con, è sempre, oh, È, una, è tutta fiammata. una roba in più, è una roba che dopo, se tu in base alla cocktailista che vuoi creare, dipende dalla clientela che hai, se uno vuole curare in una certa maniera, può dare un tocco in più. Ma già solo anche quando vai al ristorante, che ci sono anche le tovagliette o semplicemente il piatto già firmato con il nome del ristorante, è bello, che è anche una cosa semplice, ti cioè, dico quasi scontata, però mi, mi piace sempre il fatto che comunque ognuno lasci la propria. Il proprio marchio eh, sul, sul proprio su alcuni oggetti del loro sul ghiaccio è proprio una, una finezza che non tutti eh, non tutti hanno quindi proprio secondo me è una, una, spanna, una spanna in più e poi visto che vabbè, ci sono va di moda anche la palla c'è cioè proprio la sfera sì, c'è la sfera, c'è il, diciamo, il parallelepipedo c'è il, il diamante l'esagono ah, si il, il diamante. Sì, diamante molto bello però, ovvio, poi cosa c'è? Sì, le, il cubo XXL, che poi dopo eh, anche in quelli lì ci puoi mettere per qualsiasi cosa dentro, perché noi facendo il cubo, il cubo grosso, dopo lo tagliamo con eh, una macchina apposta, proprio, per, e facciamo le formine. Cioè, noi potremmo fare anche, tipo, non so, grazie delle pinze, noi in base al congelamento riusciamo a posizionare gli oggetti. Ah. Cioè, quindi tu dopo puoi fare, non so, è... Eh, e 50, 100 cubi con dentro 100 lampadine per farti capire sì, sì. che tu le hai posizionate quando poi il congelamento la prende togli la pinza così non si congela la pinza e quindi comunque, devi solo tagliare quindi dopo oltre il marchio uno potrebbe anche metterci un oggetto per esempio qualsiasi Cos cosa, la fiche da poker ah, visto, infatti ho visto anche la carta che uno diceva nell'acqua però avendo un congelamento un a visita, mi ha fatto per un, evento, per un evento sul vino mi ha fatto sullo champagne e abbiamo proprio preso dei biglietti da visita con il loro, il loro, il loro, con il loro tappo. e Li abbiamo messi uno di fianco all'altro e li abbiamo congelati insieme. Ah, bellissimo! Così, dopo, anche da mettere. Esempio: se uno lo vuole usare un evento, come vetrina, o metti che uno ha un'enoteca che ha il suo, il suo freezer dove tenere delle cose, e lo può mettere a vista. È bellissimo! È, molto una è anche più. proprio una cosa estetica. Oltre che funziona eh tipo a quell'evento lo champagne, abbiamo fatto un cubo chiamiamolo Cubo Gigante per rendere l'idea, con delle, tutte le etichette dei partecipanti, con l'uva, per chiamare, che era il vino tutto, è stata una cosa che cioè, la gente si fermava a fare mille storie, a fare una roba che pensavo fosse, ma è ghiaccio, cioè sembrava silicone, <ride> perché è così trasparente che la gente non, crede, cioè non è abituata la gente a vedere questo tipo di ghiaccio. È bellissimo, perché veramente dopo lì ti puoi sbizzerire, mettere le cose come vuoi, e diventa quasi che sembra che voli quindi ha un, un effetto scenico molto, molto interessante e mh, quanto ci vuole per fare uno di quei cubi lì? cioè quelli grossi? Cioè, quelli veramente. grossi grossi anche eh si vuole almeno sì, tre giorni almeno vabbè dopo ovviamente uno non ha bisogno di così tanto può anche fare quelli più piccolini che ci mette D dipende dall'ordine che hai certo se devi fare un cubo grosso tre 4 giorni almeno bellissimo ma quelli che fanno le, eh, le sculture vabbè ovviamente non, non vi occupate di sculture e no però lo stiamo cercando se c'è uno scultore qua se c'è uno scultore di ghiaccio si sì, esatto che chiami per favore eh, esatto. prova a fare l'annuncio a vedere se veramente qualcuno eh, risponde Chia sì, alla domanda di lavoro numero qua. chiamate questo numero qua mettiamolo esatto. lì sotto e e Usano quindi il vostro ghiaccio, quindi mi, mi vendo a dire. Cioè, Bene, ghiaccio trasparente. Cioè noi ci piacerebbe trovare qualcuno che noi gli produciamo il, il modello proprio basico. Quindi dopo ci saranno anche le forme in 3D degli oggetti bellissimi. Puoi tipo. fare qualsiasi cosa, ma infatti noi cerchiamo. cioè come sono qui a parlare con te per creare nuove idee, capito? Così dopo la cosa nasce cosa. È la, nostra un po la nostra filosofia è infatti bello perché. Ehm, il fatto che tu abbia detto da cosa nasce cosa è meraviglioso perché proprio è l'unione delle idee che ne nascono altre, proprio con queste chiacchierate qua che saltano fuori nuove idee ed è quello che noi di Idean2, quello che anche voi di Fred Eyes volete dare, il fatto di eh, usare la creatività per poter dare eh, una mano anche agli altri a promuovere una propria cosa oppure trovare delle nuove idee. Bene, Marco. Noi qua di Dendù abbiamo una tradizione che a fine video abbiamo sempre questa bellissima pallina qua da lanciare nel nostro canestro. Se fai canestro vingi una cover personalizzata. Quindi <ride> io non, non ho mai giocato basket in vita mia. Guarda, ci sono riuscita solo una persona finora, se ti può far sentire meglio. Okay, Due. So. Due addirittura? Due. Ah, andata male, andata andata male. Andata. questa volta è tornata a non dar male era bella come fessino, bravi, mi piace e... Niente, E salutiamo tutti ringraziamo Marco, ringraziamo Fred ringraziamo veramente Grazie tutti voi, quanti ragazzi. e niente ragazzi ah, diciamo anche questa cosa qua deve tornare con la lampadina perché lo stiamo aspettando tutti e adesso voglio vedere come, come viene ragazzi Grazie per l'attenzione, ricordate di iscrivervi al nostro canale e a loro, vi lascio comunque tutti i loro dati sotto. E alla prossima. Ciao, ciao!